Per la verità più che di contesto internazionale sarò costretto a parlare, ma è meglio, di contesto europeo, però penso che sia utile questa operazione di cercare di inquadrare la resistenza italiana come qualsiasi altra resistenza eh, nazionale in un contesto più ampio e in un contesto eh, di eh, comparazione perché gli studi sulla storia della resistenza nell'ultimo ventennio si sono sicuramente molto ampliati e approfonditi in italia come in altri paesi europei a cominciare soprattutto direi dalla francia ma la storia del fenomeno resistenziale in una dimensione comparata in realtà ha fatto registrare pochi progressi e è passato mezzo secolo da quando è uscito il libro di eh, Henri Michel sulla storia della resistenza europea, che aveva il titolo anche, come dire, eh, affascinante, La guerra dell'ombra, e questo è rimasto sostanzialmente quasi il solo eh, eh, tentativo, pionieristico, ma naturalmente vecchio ormai di 50 anni, di fare storia della resistenza in modo comparato. Eh, i lavori che ne hanno seguito le tracce si contano praticamente sulle dita di una mano l'ultimo è uscito due anni fa a cura di due storici inglesi eh, Philip Cook e, e, e Ben Shepherd. Eh, ma anche questo come la maggior parte dei pochi che l'hanno preceduto in fondo non fa che allineare in undici aggiornati saggi di sintesi lo studio di altrettanti casi nazionali di resistenza, affidando alla sola eh, introduzione dei curatori, che peraltro è molto ben fatta, il compito di eh, un'analisi effettivamente comparata. Per affrontare il tema quindi restano ancora eh, fondamentali, imprescindibili i lavori di due storici tutti e due italiani che risalgono però almeno a 15 anni fa e che non sono tanto libri quanto piuttosto saggi di sintesi molto, a, molto agili o densi ma abbastanza agili e quindi in qualche modo ancora leggibili ma spunti eh, più che altro Parlo i storici italiani di cui parlo sono Giorgio Vaccarino e Enzo Collotti eh, a questo, e rispetto al titolo generale di questo convegno di oggi, eh, si deve aggiungere che il tema specifico del ruolo dei partiti nella resistenza, che era dominante fino agli anni 80 del Novecento, è andato progressivamente perdendo rilevanza per una serie di ragioni diciamo in parte che hanno a che fare con l'evoluzione del dibattito storiografico e che non possono essere riassunte qui eh, e che in parte eh, hanno a che fare con eh, un profondo eh, e diffuso calo di interesse nei confronti della storia dei partiti politici che va parallelo al discredito purtroppo occorre dirlo di cui eh, in generale essi fra virgolette godono oggi. Quindi questo è il quadro da cui non si può non partire per affrontare il tema della mia, della mia comunicazione e mi propongo di svolgerlo eh, insistendo soprattutto su un'analisi generale dei movimenti di resistenza in Europa, cercando poi di cogliere la specificità o cercando a confronto di questi di cogliere la specificità del caso italiano particolarmente per il ruolo che vi svolsero i partiti politici e fra questi in primissimo piano naturalmente del partito comunista <coughs> eh, cominciamo col dire sul, sulla traccia degli studi appunto, di Vaccarino e Collotti che il movimento di liberazione degli occupanti eh, nazisti e fascisti in Europa è caratterizzato da una serie eh, molto importante di distinzioni sono diverse le tappe cronologiche attraverso cui giungono a maturazione i vari movimenti, è diversa la loro tipologia, è diversa la loro fenomenologia. A queste diversità contribuisce naturalmente la. La, la differente eh, natura dell'occupazione tedesca, che è diversa da posto a posto, ma contribuiscono anche i precedenti storici e le disparate esperienze politiche e sociali che le popolazioni hanno vissuto all'interno delle rispettive società nazionali, il rapporto storico con le rispettive istituzioni. Una linea di frattura abbastanza netta, per esempio, separa le condizioni della lotta nell'Europa occidentale e quelle nell'Europa eh, centro-orientale e sud-orientale e un'altra, non sempre ma in parte coincidente, i Paesi retti, tra le due guerre da regimi democratici e quelli usciti da regimi fascisti, semifascisti o comunque autoritari di più o meno antica data inoltre se esiste sempre un obiettivo di lotta comune che è la cacciata degli invasori e la sconfitta dei loro alleati interni cioè i regimi o i movimenti collaborazionisti numerosi restano gli obiettivi che invece comuni non sono in particolare la liberazione del territorio nazionale si accompagna in misura diversa secondo i luoghi e le circostanze ha una declinazione molto varia del binomio spesso inscindibile liberazione trattino rivoluzione persino in paesi come il Belgio, l'Olanda, eh, la Norvegia, la Danimarca, nei quali la resistenza persegue essenzialmente l'obiettivo della restaurazione di una eh, sovranità nazionale violata e di una autorità legittima e espropriata del proprio potere, persino in paesi come questi la spinta alla liberazione nazionale non è disgiunta da quella al progresso, all'emancipazione sociale e la resistenza contro l'occupante quindi spesso viene anche in parte vissuta come critica radicale dei sistemi politici e sociali dominanti tra le due guerre mondiali. A maggior ragione nei eh, paesi che eh, escono eh, da dittature fasciste o nazionaliste, la dialettica interna alle forze della resistenza si traduce, specialmente nei paesi dell'Europa orientale e sudorientale, in forme di lacerazione di particolare acutezza, che non si riescono a eh, ricomporre attraverso compromessi o reciproche concessioni ma che si irrigidiscono in alternative estreme eh, anche e spesso naturalmente per effetto eh, dei condizionamenti internazionali che sono un elemento importante di cui parleremo per esempio in Polonia la mancanza di un vero retroterra di vita democratica tra le due guerre non permette che la risposta all'oppressione nazista si saldi in un programma condiviso di rinnovamento tra le forze della Resistenza. Pesa in questo Paese una tradizione semidittatoriale, autoritaria, antisemita, eh, di oppressione delle minoranze nazionali, di acuta, di lacerante lotta di classe, di contrapposizione particolarmente aspera nelle campagne, e aggiungiamo che la duplice occupazione in questo caso eh, eh, tedesca e sovietica nelle due parti della Polonia, costituisce un, un elemento ulteriore di ostacolo alla formazione di una piattaforma di unità nazionale. Un altro caso molto importante da menzionare è quello della Jugoslavia, dove la sconfitta, di un vecchio, la sconfitta militare del 1941, eh, che si consuma nel giro di pochi giorni, eh, eh, coincide con eh, un, un, la sconfitta di un vecchio ordine che non si reggeva su basi democratiche di consenso. E Quindi in Jugoslavia il fronte unico egemonizzato dai comunisti di Tito si rifiuta di fatto di riconoscere l'autorità del governo monarchico in esilio a Londra e eh, in particolare di unificare le proprie formazioni partigiane con quelle del generale Mikhailovich che è designato dal governo di Londra come comandante in capo delle forze jugoslavi in patria eh, ma che in realtà è disposto in generale Mikhailovich a patteggiare anche con gli occupanti tedeschi e deciso soprattutto a regolare i conti con i comunisti fin dall'inizio il partito comunista jugoslavo de, fin dall'inizio della guerra si eh, rivela come la sola forza politica con una presenza diffusa su tutto il territorio e diventa la spina dorsale di un grande movimento nazionale e rivoluzionario, un una, quasi un unicum in Europa, che si sviluppa al di fuori di ogni schema astratto nell'intreccio di una guerra eh, nazionale con una guerra civile che è complicata, come poi si vedrà drammaticamente riemergere negli anni 90 del novecento eh, da storici conflitti etnici. Eh, in qualche modo analogo ma anche diverso è il percorso della resistenza in Grecia. Anche qui la spinta decisiva è la ribellione immediata all'occupazione da parte dell'Italia fascista no? all'inizio, non della Germania. Però il processo di omogenizzazione, sia pure contrastato delle forze della resistenza, è anche più lento e più difficile che non in Jugoslavia. Con uno scontro acuto tra forze innovatrici radicali raccolte intorno al Partito Comunista e forze conservatrici leali alla monarchia, la conservazione della quale è uno dei capisaldi della strategia inglese nel Mediterraneo. E quindi a processo di liberazione ormai sostanzialmente compiuto sull'onda di, di un movimento partigiano che ha pochi uguali come forza, però si innesta eh, sulla divisione già profonda di questo movimento di liberazione una manovra delle forze armate anglo-americane per ricostruire l'ordine, restaurare la monarchia e tenere sotto controllo le spinte più radicali della resistenza. Queste sono divisioni in qualche modo eh, appunto classiche fra eh, spinte di liberazione e spinte di rivoluzione, comunque la si voglia eh, definire. Eh, accanto a questa distinzione, che è certamente molto importante, se ne fanno sentire altre. In alcuni paesi occupati, o meglio in alcune regioni dei paesi occupati, è la città industriale che i tedeschi intendono sfruttare per la loro economia di guerra, la sede della massima concentrazione delle forze, eh, delle lotte di massa e, delle e della resistenza armata. E va detto subito su questo punto e da questo punto di vista che la resistenza italiana presenta una connotazione che è praticamente unica in Europa e che si manifesta particolarmente a partire dall'inverno-primavera del 1944, nell'intreccio tra lotta armata Propaganda e azione politica e agitazione della classe operaia e dei lavoratori in lotta per i propri interessi anche economici. Questo intreccio in Italia trova il suo epicentro nelle grandi fabbriche del nord, ma non solo. Eh, e in altri paesi trova invece il suo punto di forza nella mobilitazione di masse contadine, come il caso degli altri due grandi casi di resistenza di massa che sono appunto quelli della Grecia e soprattutto della Jugoslavia. Poi non bisogna dimenticare eh, il vario apporto nei vari Paesi europei che alla resistenza dà, anche senza ricorrere all'uso delle armi, la mobilitazione popolare o di strati sociali particolari. La resistenza senza armi, come è stata definita in uno studio francese di mh, una ventina di anni fa, molto importante su questo piano. Cioè Senza il sostegno di una fitta rete di solidarietà la resistenza armata non avrebbe potuto esprimere il suo momento più alto, cioè quello appunto della lotta armata. Il coinvolgimento di larghi settori della popolazione, che secondo un'immagine famosa che non viene dall'Europa ma viene dalla Cina e da Mao è, costituiva l'acqua nella quale potevano nuotare i pesci ovvero i protagonisti delle azioni più spettacolari, più audaci della lotta di resistenza È la condizione prima che consente alla resistenza stessa di eh, manifestarsi con le forme e i livelli di intensità più diversi e i fili della solidarietà dal sostegno alle azioni collettive come gli scioperi, alla renitenza alla leva, al rifiuto di rispondere ai bandi di arruolamento per il lavoro nel, nel Terzo Reich, che erano molto diffusi, all'assistenza agli ebrei o ai prigionieri eh, alleati fuggiaschi, tutti questi fili creano una rete di comportamenti che rappresenta la prima embrionale forma di isolamento dell'occupante, anche se poi il modo in cui si combina eh, con la lotta armata vera e propria può variare molto da paese a paese. Poi tra i principali fattori di differenziazione della resistenza vi è naturalmente anche l'influenza esercitata dai grandi alleati della coalizione antifascista. Dal più almeno tutti gli alleati, questo va detto chiaramente, si mostrano diffidenti verso l'autonomia militare e ancora più verso l'autonomia politica eh, della resistenza. Preferiscono i sabotaggi guidati, l'abbondanza delle informazioni, i colpi di mano partigiani sulle vie di comunicazione del nemico, ma le grandi insurrezioni cittadine sono scoraggiate, da Parigi a Varsavia, poi all'ultima delle grandi città eh, industriali del nord, cioè Torino, sono sempre scoraggiate, avvengono se avvengono, malgrado eh, eh, diciamo, la pressione degli alleati. Eh, e questo avviene in modo eh, altrettanto chiaro nell'Europa occidentale che nell'Europa centrale e sudorientale. Eh, in ogni caso, quello che appare chiaro è che gli scopi della guerra alleata non si armonizzano sempre o spesso si armonizzano poco con quella dei movimenti di resistenza. In generale la politica degli alleati, compresa quella del, dell'Unione Sovietica, è piuttosto unanime e molto decisa nel piegare le forze della resistenza a una dimensione politica che non entri in conflitto con i loro piani di riassetto dopo la guerra. La riduzione del movimento insurrezionale ha una fase semplicemente di trapasso di poteri, di mantenimento dell'ordine nel vuoto che viene a crearsi fra il dissolvimento dell'autorità nazista o collaborazionista e il subentrare dell'amministrazione alleata, e il salvataggio dell'apparato produttivo e dei servizi pubblici essenziali, questi sono gli obiettivi su cui la politica delle grandi potenze nei rapporti con, eh, con la resistenza cerca di incanalare la resistenza stessa. Ecco, questo è il contesto generale. E in questo contesto, in un contesto di questo genere, qual è il ruolo svolto dai partiti in Europa? Anche in questo caso vi sono differenze notevoli. I partiti, specialmente della sinistra, sono una componente essenziale del movimento di resistenza che si sviluppa in tutta l'area in base occupata dalle potenze dell'asse. In generale la resistenza agli occupanti è inizialmente spontanea, originata dalle condizioni sempre più dure della vita materiale e assume la forma di rivendicazioni concrete ed economiche. Il caso classico è quello degli scioperi del marzo 1943 nel triangolo industriale, quindi addirittura precedente all'inizio della resistenza vera e propria in Italia. Eh, ma gradualmente la resi le, questo, questa resistenza si politicizza sempre di più e ciò è dovuto anche e soprattutto all'intervento di forze politiche attive ed organizzate entrano dappertutto in azione gruppi clandestini e nella clandestinità operano partiti con alle spalle nel loro passato un tessuto organizzativo robusto eh, delle organizzazioni sindacali, degli organismi di massa giovanili e femminili, ma questa fenomenologia non è semplice e abbastanza complesse non è rapportabile a un modello unico né nelle forme organizzative né nelle motivazioni che, che, che ne sono all'origine eh, certo c'è una comune tradizione di lotta al fascismo che ha attraversato i partiti particolarmente i partiti socialisti e comunisti ma la intensità della tradizione antifascista non è assolutamente uguale in tutti i paesi era certamente molto meno viva per esempio in paesi come la Danimarca o come la Norvegia di quanto lo fosse in paesi come la Francia che veniva dall'esperienza del fronte popolare come l'Italia eh, e come la Jugoslavia stessa. Eh, per giunte i movimenti che hanno la più lunga esperienza di lotta antifascista, come quelli dei paesi in cui si è precocemente affermato un regime fascista, l'Italia il più vecchio, ma poi la Germania e anche l'Austria, proprio per questa stessa ragione sono esposti alla repressione più dura. E non è un caso che soltanto in Italia l'antifascismo riesca a travasare in qualche misura la sua esperienza nella resistenza. Negli altri paesi non vi riesce perché non ne ha la possibilità materiale, direi, eh, come dire, fisica perché sono, è stato decapitato stringiamo adesso maggiormente il fuoco sul, sul caso italiano vedendo come il caso italiano si inquadra in questa variegata tipologia che vi ho, che vi ho descritto e partiamo soprattutto dall'ultima considerazione Vaccarino osservava molti anni fa che si deve Cito, «Al sottofondo di consapevolezza politica ed esperienza cospirativa accumulata nella lotta antifascista, se nel pieno delle crisi dei poteri costituiti si forma immediatamente in Italia, nell'unitario Comitato di Liberazione Nazionale, un organo di potere popolare in grado di proclamare la decadenza del vecchio Stato e di dare eh, inizio alla lotta armata a fianco degli alleati» è stata effettivamente in Italia la presenza di gruppi politici organizzati che ha conferito alla resistenza un programma eh, mh, profondamente innovatore e l'ha impegnata sul piano dell'azione immediata ne ha caratterizzato la fisionomia militare e partigiana eh, come dire, facendola prevalere su altre forme di lotta quali l'armée secrète, l'armata segreta dell'esercito segreto di tipo francese o le reti di resistenza eh, efficaci ma molto eh, diciamo eh, a, a volte anche capillari ma comunque eh, sostanzialmente isolate, eh, destinate al sabotaggio e all'informazione e proprio il confronto con il caso francese si rivela eh, a questo proposito particolarmente significativo. Cominciamo col ricordare che già la drammatica frattura che si era prodotta nelle file dell'antifascismo per effetto del patto molotov ribbentrop il patto di non aggressione tra Unione Sovietica e Germania del 1939, aveva avuto nei due paesi effetti diversi perché per quanto si fosse rotto il patto di unità d'azione con i socialisti ormai in piedi da 5 anni di fatto i comunisti italiani non recedono da una atteggiamento di opposizione sempre molto ferma nei confronti del fascismo che è, resta il nemico principale mentre i comunisti francesi che sono messi al bando dal governo della terza repubblica hanno un atteggiamento meno chiaro che sconfina anche in forme di riconoscimento e di patteggiamento con l'autorità eh, militare dell'occupante tedesco e anche dopo la svolta del giugno 41 quando cade ogni riserva dei comunisti nel coinvolgimento della lotta ci vuole in francia un anno e mezzo perché i comunisti e france libre cioè l'organizzazione di de gaulle che prima da londra e poi da algeri aspira a rappresentare l'unità della nazione francese nella, nella sua lotta per per il riscatto eh, perché fra Franz Liberi e i comunisti si arrivi a una collaborazione, ci vuole un anno e mezzo, è una collaborazione che resta comunque segnata da una profonda diffidenza. I comunisti avevano sperato all'inizio di fare del front National la base per l'unificazione sotto la loro guida di tutte le correnti della resistenza ma il loro disegno si ulta in maniera concorrenziale con, quello, con la determinazione molto forte di De Gaulle di mantenere il controllo della resistenza e di dettarne la strategia politica militare certo si arriva a partire dal maggio del 43 si arriva a eh, all'integrazione di Partito Comunista, Front National e anche la CGT, il sindacato, eh, nel Consiglio nazionale della Résistance, cioè in questo organo unitario politico che unifica le forze della resistenza sul territorio francese e il Partito Comunista esce così da quell'isolamento che lo aveva segnato dopo la drammatica vicenda dell'approvazione dell del patto Molotov-Ribbentrop, eh, però fino all'autunno del 1944, cioè fino alla liberazione compiuta dall'orizzonte del PSF non resta esclusa l'eventualità che il conflitto di legittimità aperto di fatto con il governo presieduto di De Gaulle, al quale il Partito Comunista continua a partecipare, del quale sostiene senza riserve lo sforzo, però esiste sempre il rischio che questo conflitto trascenda in uno scontro frontale dagli esiti incerti e pericolosi. La situazione italiana presenta con quella francese alcune analogie ma anche alcune sensibili differenze. E fin dall'ottobre del 1943 la decisione del governo Badoglio di dichiarare guerra alla Germania nazista induce l'Unione Sovietica a prendere in considerazione l'ipotesi di un suo riconoscimento, nonostante la distanza diciamo così, ideologica, e di un suo allargamento ai partiti antifascisti, compreso il Partito Comunista. Con il ritorno di Togliatti nell'Italia liberata a Napoli nel marzo del 1944, eh, la scelta di privilegiare l'unità nazionale nello sforzo di guerra rispetto alla disputa sulla questione istituzionale Repubblica-Monarchia che stava eh, paralizzando i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale nel sud del Paese, eh, indubbiamente ha l'effetto di legittimare il Partito Comunista come forza di governo ed elemento fondativo della democrazia nascente, cosa che per esempio in Francia non riesce del tutto. Quindi la svolta di Salerno certamente è in piena consonanza con le direttive della politica estera sovietica, certamente è documentato in maniera inequivocabile, è addirittura concordata eh, da Stalin e da Togliatti alla vigilia della partenza di quest'ultimo quest per l'Italia. Ma la linea politica che lei sottesa, anche se è elaborata a Mosca e in funzione di una concreta situazione dell'analisi internazionale, eh, di una, di una, di una concreta analisi della situazione internazionale, e si precise, si arricchisce a contatto diretto con la realtà italiana e soprattutto è poi capace di articolarsi secondo eh, scansioni autonome, di produrre i propri strumenti originali. Eh, rispetto alla situazione francese vi sono notevoli differenze. L'Italia è un latecomer, no? l'ultimo arrivato praticamente della resistenza europea, però fin dall'inizio ha nei comitati di liberazione nazionale un'unità politica di vertice che la Francia raggiunge solo dopo due anni, come abbiamo visto, eh, e sul piano delle formazioni militari, ricapitola in meno eh, di, di di due anni, un processo che in Francia, quello dell'unificazione di queste formazioni militari sotto un unico comando, un processo che in Francia ne è durati addirittura quattro. Eh... Grazie all'ampiezza dell'arco delle forze rappresentate nel CLN che vanno come è noto dai liberali fino ai comunisti attraversando anche il, il, diciamo, la discriminante Repubblica Monarchia eh, grazie all'ampiezza di questo arco eh, e a un senso di responsabilità indubbiamente di tutte le forze che partecipano al processo nel corso della resistenza italiana non vi sono fenomeni di contrapposizione che altrove diventa poi addirittura una lacerazione traumatica e irrimediabile tra le diverse forze del Movimento di Liberazione. Come l'abbiamo visto è accaduto in Jugoslavia, come è accaduto in Grecia e come è, diciamo, è stato, non dico sul punto di accadere, ma non era impensabile che accadesse anche in Francia. E malgrado momenti di attrito anche forte tra le formazioni partigiane, che naturalmente non vanno disconosciute, in particolari zone poi del territorio nazionale soprattutto, la resistenza italiana salva la propria unità, contenendo le spinte centrifughe al suo interno e... Nel contesto internazionale in cui si muove, questo rappresenta un risultato veramente più che positivo, rappresenta poi diciamo, la base della legittimazione e della condizione che all'Italia del dopoguerra fu fatta, non di nazione vinta in modo totale, ma in qualche modo di nazione che aveva contribuito al suo sforzo di liberarsi dall'oppressione. Eh, certo, questo si paga anche un prezzo no? eh, di uno spostamento di equilibri interni eh, a favore della componente moderata della resistenza a partire direi dal novembre del 1944, proprio nel momento in cui il rafforzamento della sua azione militare e il crescente isolamento dei tedeschi e dei fascisti della Repubblica Sociale potrebbero rafforzare le componenti più attive e radicali della resistenza è un prezzo che indubbiamente va riconosciuto che è stato pagato e in questo, in questo il ruolo del PC è stato un ruolo decisivo da ogni punto di vista all'interno del governo dell'Italia liberata come pure del Comitato di Liberazione Nazionale che ha assunto la eh, direzione politica della resistenza nel nord del Paese i rappresentanti del Partito Comunista hanno agito, agiscono prevalentemente eh, d'intesa con i socialisti e con il partito d'azione, no? che era l'altra forza della sinistra democratica e tendenzialmente radicale, ma non esitano anche a, a costo di una netta differenziazione da questi alleati eh, a privilegiare la necessità dello sforzo di guerra e dell'unità di tutte le forze antifasciste, comprese quelle più moderate. Eh, un punto cruciale di contrasto eh, riguarda con queste forze moderate: riguarda come anche in Francia, le funzioni e i poteri dei comitati di liberazione eh, nazionale, locali e di base, in previsione di quello che potrà eh, accadere nell'Italia settentrionale liberata eh, dalle, dal fascismo e dall'insurrezione contro il fascismo. Le sinistre vedono nei comitati di liberazione i nuovi centri della vita democratica del Paese, suscettibili di trasformare, di rivitalizzare i compiti delle vecchie istituzioni che invece nel Sud tendono a rinascere con molte caratteri di quell'aggregazione clientelare e trasformistica che erano state proprio loro anche prima del fascismo. Nell'Italia occupata il PC accetta questa impostazione, i CLN, come cellule di nuova democrazia eh, e anzi contribuisce eh, a svilupparle in termini originali, è stato nominato Curiel o Curiel che, che come, come dirsi voglia purtroppo lui non, non è più qui a dirci come si pronuncia il suo nome, ma ehm, su questo punto è da notare eh, come un fatto importante che la posizione di Togliatti e dei comunisti nell'Italia liberata è subito ispirata a una cautela molto maggiore i CLN appaiono al, a Togliatti soprattutto come l'espressione dell'unità eh, politica del, eh, dell'antifascismo e come tale li difende dagli attacchi moderati ma in sostanza non li concepisce mai come un modello di democrazia diretta contrapposto a quello della democrazia rappresentativa né come uno strumento rivoluzionario di doppio potere che era un po' la visione che eh, ne ebbero al nord Curiel e in qualche misura anche i dirigenti della Resistenza come Longo e come Secchia eh, sono altri gli strumenti su cui Togliatti pensa di fondare il progetto di democrazia eh, progressiva e a questo punto e' forse il caso di soffermarsi, però non so se ne ho ancora il tempo, eh, um, 5 minuti. Va bene, sì. è il caso forse di soffermarsi perché è indicato da tutti i partiti comunisti della resistenza europea come il principio ispiratore del nuovo ordine da costituire dopo la fine vittoriosa della lotta di liberazione è il caso di soffermarsi sul concetto di democrazia progressiva anche questo è stato richiamato nell'introduzione le origini di questo, di questo concetto risalgono alla metà degli anni 30 e allora durante gli anni dei fronti popolari e della guerra di Spagna in modo particolare, ma anche, non dimentichiamolo, negli anni del terrore staliniano in Unione Sovietica, che nel movimento comunista comincia a prendere forma, sia pure con reticenze, con, con contraddizioni, la, con, la concezione di una democrazia di tipo nuovo, si preferiva allora chiamarla, che rappresenta qualcosa di più. E' di diverso della, di una variante del modello sovietico di conquista del potere e che anticipa di fatto i contenuti di quella democrazia progressiva di cui si parla poi largamente a partire dal 43-44, via via che procede la liberazione dei paesi occupati dai tedeschi. Il contributo di, dei comunisti italiani e di togliate in prima persona all'elaborazione di, di questo concetto, di questa idea guida è sicuramente importante perché Togliatti eh, ne aveva eh, già come dire, anticipato in qualche modo i contenuti e prefigurato il disegno in suo scritto molto importante sulle particolarità della rivoluzione spagnola che era stato pubblicato poco dopo l'inizio della guerra civile nel 1936 e, e poi perché il gruppo dirigente emigrato a Parigi anche con posizioni in parte diverse da quelle di Togliatti stesso eh, ne aveva fatto il centro del, del, del dibattito che, che sorregge il rinnovo del patto di unità d'azione con i socialisti, quando si era parlato di una quando si era coniata la definizione di una repubblica presidiata dai lavoratori. Questo era in qualche modo un po' qualcosa che coincideva o aveva aspetti comuni con la democrazia progressiva. Eh, però questo concetto manteneva dei contatti abbastanza generici, guardate quando Togliatti ne parla per esempio nel suo primo, quasi primo discorso a Roma al Teatro del Brancaccio nel, nel il 9 luglio del 1944, ne dà una definizione che è molto vaga Democrazia progressiva è quella che guarda non verso il passato ma verso l'avvenire. Democrazia progressiva è quella che non dà tregua al fascismo ma distrugge ogni possibilità di un suo ritorno. Ci sarebbero altre, eh, questa definizione continua, ma non, non andando sul terreno di una precisazione di contenuti molto maggiore. Eh, di fatto era implicito, anche se non fu espressamente dichiarato fino al quinto congresso del partito alla fine del 1945, quindi a liberazione ormai compiuta in tutto il territorio nazionale, che eh, questa democrazia eh, avrebbe avuto i tratti eh, della, della democrazia parlamentare. Eh, Togliatti non dice nulla nel 1944-1945 che possa accreditare una concezione della democrazia progressiva come fase di transizione al socialismo, che era invece un po' l'idea che ne avevano i comunisti nel nord d'Italia, con gradi diversi di consapevolezza certamente e di elaborazione e anche di flessibilità tattica che per esempio in Longo fu molto, fu molto notevole. Eh, però sarebbe comunque sbagliato, io credo, assimilare l'idea di democrazia progressiva, anche quella dei comunisti del Nord, ai progetti di società che sotto definizioni identiche o simili vengono più o meno nello stesso periodo considerati come gli obiettivi da raggiungere nei Paesi dell'Europa centro-orientale liberati dall'Armata Rossa. La condizione geopolitica di quelle realtà, proprio per il fatto che, come Stalin ebbe a dire in una conversazione eh, al comunista jugoslavo Girac, la caratteristica di questa guerra è che ciascuno nei territori da lui occupati instauri il suo sistema sociale, eh, il suo sistema politico e sociale: la condizione geopolitica eh, in cui agivano aveva agito la resistenza e agivano i partiti comunisti e assicurava loro una forza che in Italia, malgrado la forza che aveva e il prestigio che aveva, non poteva avere. Il richiamo a un sistema multipartitico e a un'economia mista in paesi come la Polonia, l'Ungheria o la Romania molto presto diventa la copertura di una pratica spregiudicata di occupazione del potere e di de negazione della democrazia. Eh, parlamentare eh, e in sostanza della democrazia politica direi che è stato finora impossibile anche agli storici meno ben disposti nei confronti del Partito Comunista Italiano dimostrare che un disegno simile sia stato mai seriamente perseguito dal PC in Italia eh, non solo ma anche rispetto al partito che agisce in una realtà più omologabile a quella italiana, quella francese, quindi il Partito Comunista Francese, il progetto pur condiviso eh, di democrazia progressiva eh, presenta significative differenze di accento. Per i comunisti italiani e per Togliatti in primis l'obiettivo prioritario è quello di instaurare un regime che escluda ogni possibilità di ritorno al fascismo. E quindi c'è cioè, nella consapevolezza intogliati e forte che il fascismo ha come dire, seminato una diseducazione, una corruzione profonda delle coscienze e che il terreno perché possano riprodursi, riprodursi nelle condizioni è fertile. Eh, quindi c'è la necessità di fissare prima di tutto un quadro di regole costituzionali condivise eh, che isolino... Che, scusa, che evitino ogni possibilità, ogni pericolo di isolamento del partito, anche a costo di non suscitare l'irritazione delle forze politiche moderate con rivendicazioni troppo radicali. Invece per il Partito Comunista francese l'accento batte molto fortemente fin dall'inizio, in quella collaborazione anche conflittuale con De Gaulle, sulla necessità di riforme economiche e strutturali profonde, per esempio il tema delle nazionalizzazioni. E Il rapporto con lo Stato è un rapporto più strumentale, eh, mira soprattutto a occupare posizioni di potere e a condizionare il funzionamento dei suoi meccanismi decisivi. E se guardiamo, e qui concludo, l'evoluzione della situazione dopo la guerra, pur nel condizionamento decisivo esercitato nell'uno e nell'altro Paese dalla guerra fredda, che presto, già alla fine del 1946, diciamo, condiziona gli equilibri interni e i margini di manovra di entrambi i partiti, però se guardiamo questa evoluzione vediamo che è un po' lo specchio della situazione che ho appena descritto. Il PC incide in misura relativamente limitata sulla struttura dei rapporti economici e sociali eh, della Repubblica, però si garantisce con la Costituzione uno spazio di legittimazione e appunto un quadro di regole condivise eh, che gli forniscono una, una barriera, una garanzia ecco, di sopravvivenza e di possibilità di diffondere le sue radici nel Paese. Il PSF in Francia conquista risultati all'inizio apparentemente molto significativi sul piano delle riforme di struttura, ma continua a avere dello Stato una concezione prevalentemente strumentale, riuscirà ad influire sul modello costituzionale francese che prende forma attraverso un processo molto più contrastato che in Italia fra il 1944 e il 46 ma non lo sentirà mai come un questo, diciamo, il risultato di questo processo come un patrimonio condiviso. Però è bene che, eh, fermarsi qui prima di affrontare temi che sono molto ampi e complessi e che riguardano in ogni, in ogni caso una fase storica diversa da quella della resistenza. Grazie.